E buongiorno mondo, un momentino, solo un secondo, partiamo e vi raccontiamo tutto, a dopo. Dunque, riassunto, siamo partiti, forse l'avrete letto dal titolo ma non so ancora che titolo metterò in questo video quindi non so cosa avete come spoiler, ma stiamo andando in terra veneta, ovvero la terra fulcro dell'hockey italiano dove ci sono un bel po' di squadre come Trissino Tiene, Baldagno eccetera eccetera eccetera eccetera eccetera perché? Perché oggi proprio a Trissino si tengono le finali di Coppa Italia di tutte le categorie B, Femminile A2 e A1 oggi e domani alle 3 ci sarà la finale dell'hockey Amatori Mercelli che sfiderà i Pumas di Viareggio per la super finale di Coppa di Serie B però poi non so se lo sapete Vercelli ormai ha due squadre da circa quattro anni la squadra Ok Vercelli e Ingas giocherà il campionato la partita di campionato a Valdagno contro il Valdagno quindi noi non guardiamo tutte le finali della Coppa Italia ma ci sposteremo appunto a Valdagno perché la Simo non è tifoso dell'hockey amatori Vercelli come me perché io sono un tifoso storico da sempre e quindi con la squadra storica, vincitrice di tre scudetti, eccetera, eccetera, eccetera, coppe. Perciò per far contento anche lei andremo a vedere anche l'Engas. Ma piace anche a me tifare l'Engas, faccio tanto lo scemo ma comunque li tifo, è sempre la mia squadra, la squadra di Vercelli. Perciò oggi giornata full mm. hockey e domani... Come ho promesso ormai, penso un anno fa, porterò, anzi lei porterà, ci porteremo, a Verona a visitare la città. Questa notte dormiamo vicino a Soave perché lì c'è il vino buono, la Marone, il vino Soave, quindi non so, ci ubriacheremo. Buona giornata a tutti! E siamo arrivati finalmente a Monteforte d'Alpone, dove c'è il B&B che abbiamo prenotato, siamo in stanza, abbiamo giusto mangiato un panino veloce. Adesso andiamo nella pasticceria sempre degli stessi proprietari del B&B a prenderci un caffettino e poi ci spostiamo a Trissino dove finalmente vedremo la finale di Coppa Italia di Serie B Amatori Vercelli Pumas Viareggio. Ma prima andremo a prenderci anche una birretta, perché non si può andare a vedere la partita senza una birretta che ti dia un po' di corico. Forza, amatori, a dopo. Ale, ale, ale, ale, ale, vercelli, ale. Tieni le mani sul volante, i biglietti fatti, questo è il palazzetto, lei è la Simo e mezz'ora comincia la partita Presettino prepartita Una buona giornata, e benvenuti a tutti i tifosi, delle squadre Lamatoni e Marcelli e dal Pumas di Diareggio, siamo pronti 18 Nicolo Lucido 99 Simone Tacchetti 73 Daniele Chiamalo Signor Bello. Ebbene sì, non ho buone notizie per voi come avete visto, penso che l'abbiate visto dai video e dalle clip che ho fatto prima L'Ok Amatori Vercelli non ha vinto la Coppa Italia di Serie B di Hockey ma se l'è aggiudicato il Viareggio Pumas comunque l'Amatori Vercelli non ha giocato per niente ai livelli ai quali ci ha abituato durante il campionato e durante le qualifiche della Coppa questo lo dico da tifoso e non erano grintosi non ci hanno messo la carica che di solito si vede che pativano un po' la pressione della finale non, non si capisce però sono triste, adesso ci siamo già spostati a Valdagno, è molto presto facciamo una passeggiata adesso lungo l'Agno Agno si dice così, è il fiume il torrente qua sotto e toccherà andare a bere un po' per me per consolarmi e un po' per la Simo che deve caricarsi per la sua partita questa sera Engas, Valdagno, Serie A1 A dopo ragazzi, ciao Ci tocca consolarci così More moments later Curva a Valdagno, la Simo è super tesa perché Vercelli li sta prendendo 2-1 ma c'è speranza. Si gioca, si gioca. Mancano 10 minuti del primo tempo e si canta. La Laga, oh! Anche là eh! oh! quando si entra si va eh quando si entra si va eh andiamo eh! Oh! Vieni vato, vieni vato, dai Vercelli, vince ancora, oh, oh, oh, oh, oh. vince ancora, vince ancora, vince ancora, vince ancora, vince ancora, vince ancora, vince ancora, vince ancora, vince ancora, ha perso, 6 a 2 la Simo è qua, tristissima sta per piangere partita, boh, un po' così ve la racconteremo, adesso torniamo a casa anzi, al BB, ciao Many later. brutta, brutta giornata per le squadre di hockey vercellese anche Lengas ha perso contro il Valdagno tra l'altro ha perso 6 a 2 una partita che avrebbe potuto e dovuto vincere. La Simo è ancora più triste di me perché lei è super tifosa dell'Engas. E niente, come vedete siamo appena rientrati nel nostro BB a 40 km circa da Valdagno, vicino a Suave, e speriamo domani di goderci almeno una giornata a Verona col sole, berci un po' di amarone ragazzi buonanotte a domani The next morning e buongiorno mondo anche se proprio un buongiorno non è perché come avete visto ieri le Vercillesi sono caracollate in pista perse tutte e due le partite e stamattina abbiamo lasciato il BB dopo aver fatto colazione e comprato una zeppola visto che è San Giuseppe e mentre arriviamo all'ingresso dell'autostrada direzione Verona siamo stati tamponati e per fortuna la mia Berta è una macchina a caro armato e sembra non si sia fatta niente a parte qualche graffio sul paraurti e la targa tutta piegata. Magari c'è da mettere qualche rivettino perché sono saltati prima di andare a perdere la targa in giro per la strada. Eh, Noi stiamo bene, la Simo ha preso un po' un colpo ma dovrebbe stare bene, non abbiamo fatto nessuna visita Adesso andiamo a bere del buon amarone che ci passa tutto Ragazzi, a dopo La rifacciamo? No, la rifacciamo Molto bene, siamo arrivati a Verona Abbiamo parcheggiato nel parcheggio gratuito a un chilometro e mezzo dal centro Quindi stiamo facendo la nostra bella passeggiata ma volevo solo aggiornarvi su una cosa La Simo si è talmente spaventata e preoccupata del tamponamento che abbiamo subito Comunque vi rassicuro è stato tutto abbastanza tranquillo, stiamo bene Però lei è spaventata e non ha voluto nemmeno mangiare la zeppola Che ci siamo comprati per fare lo snecchino prima di andare a fare la passeggiata e prenderci un caffè Quindi guardatela qua com'è preoccupata Sotto shock Sotto shock Dovremmo portarla dallo psicologo e niente, prima c'era la sirena, adesso le campane, meglio che la smetto, a dopo. Che sullo struscio di Verona a fare acquisti dai negozi super costosi per noi poveracci, io non ero, non compriamo niente. E indovinate perché ci siamo già fermati dalla nostra passeggiata, ve lo dice lei per avere uno spris. <ride> Siamo sempre in giro per mangiare, bere e godercela, qui c'è la Simo che fuma come al solito e come vedete siamo fermi davanti all'Osteria 17 dove abbiamo mangiato, abbiamo mangiato benissimo e abbiamo preso io i bigoli con il ragù di anatra, la Simo ha preso i ravioli con l'impasto di amarone. amarone, ripieni al brasato e di secondo il brasato con le polentine che era morbido morbido che non si poteva dir di no e quindi più caffettino acqua mezzo litro di Valpolicella classico 72 2 soldi per tutti e due. Quindi prezzo giusto, medio alto, ma merita merita tutto. A dopo e dopo una mangiata del genere ci tocca fare almeno almeno altri 4 km in camminata prima di andare a recuperare la Berta sperando che non si sia smontata dopo il tamponamento di questa mattina e, e niente, ripartiremo in direzione Vercelli con la nuova ultra del Hockey Vercelli Engas Sembravi di sei fatta, di prendere Sembravi macio capatonda quando fai il telegiornale e dopo questa manca mangiata, no? Non lo so, non ho mai visto un capatonda perché non mi piace. BTG durante la quarantena. No, non mi piace capatonda. Mi fa ridere. Non fa ridere nessuno.